Cosa fare se ci sono troppi mob nel vostro mondo su Minecraft? Li vedete tutti là? Beh ovviamente prima di tutto se siete spawnati su una piattaforma di vetro fatevi qualche domanda perché non è normale e io ho acceso la luce Però chiaramente se siete spawnati qua sopra ok chiaramente partiamo direttamente al contenuto C cosa bisogna fare ovviamente bisogna cercare di utilizzare il mondo il meglio possibile come dovete cercare di attirare i zombie tutti in una posizione particolare così che voi ovviamente possiate uh, vivere <ride> senza morire anche se a mezzo cuore <ride> perché è così difficile Madonna, ma ciao. Ragazzo, ho una fila di zombie che mi sta seguendo Questa è la maestra a scuola che ti dice Fila indiana, fila indiana Se no, non va bene, non si può andare avanti Senza la fila indiana, vero maestre? Eh? Oh no, i ragni però possono anche raggiungervi State attenti Ragazzi, dovete stare con fila indiana, chiaro? Ok, non si fa così, non si fa così Però un'esplosione è successa almeno allora, noto con piacere che io, se muoio Sì, se muoio non perdo gli oggetti Quindi, praticamente, quello che bisogna fare qua Allora, se no morite eh, Fate questa cosa yeah, Dai, porca puzzolona mm. Prendete il vostro acciarino in mano Ok, prendetelo Mettetevi qua sopra Accendete tutto Via, via Ah, oh, che bello. Adesso vedete le esplosioni più belle che potete mai immaginare. Forse ha funzionato con... La TNT. Vai via, vai via. Puzzone che non sei altro. Vattene via. Prima che io decida di farti fuori con la zampa. Scusatemi. Ehm... Um... Beh, almeno molti degli zombie se ne sono andati via Ma questo non è l'unico modo Ce ne sono altri come ad esempio farli affogare con l'acqua Tuttavia questo non me la sento di farvelo vedere Vabbè, sentite, le mie idee si sono completamente esaurite per oggi Però uh, ovviamente posso farvi vedere qualcos'altro nel prossimo episodio Qualche altra idea su come uccidere gli zombie O eh, scrivetemi se la volete chiaramente Io ve lo porto Iscrivetevi quindi al canale <ride> Zombettino del cavolo E ci vediamo al prossimo video Ciao